Chi è che continua ad andare avanti in Drio di Okan con quella porta lì? Chi c'era con la porta, Germano? Ah, lo so, che era uno che continua a verso la seralla. Gentili amici, in ascolto il nostro più cordiale buonasera. Nessuna marcia indietro da parte della Federcalcio in riferimento all'esclusione dalla lista degli azzurri di Gianluca Vialli che sabato sera in un incontro di Coppa Italia ha colpito un avversario con una gomitata. Ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi altro presidente, ha dichiarato Mattarrese, anche per dimostrare che nessuno può vantare immunità solo per il fatto di essere compreso nella lista vaffanculo ti e tutti quanti quei come ti. Dai.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 Davanti a me vedo tutto meno che quello che dovrei vedere. Amici, vi ascolto un cordiale buongiorno. Quella di ieri... È... Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? Sì. Cominci in <coughs> ascolto un cordiale buongiorno. Quella di ieri è stata una giornata che ha tenuto con il fiato sospeso i veronesi appassionati di calcio. La squadra di Facetti infatti ha faticato parecchio per... Controllare il Brescia uscito imbattuto dal Bentegodi 1-1 il risultato finale una delle poche note positive della gara quindi... porca madonna ah! Ah! Ah! la squadra di fascetti infatti ha faticato per tenere sotto controllo ah! Ah! chiudi quella porta lì per favore va là Chiudi quella, chiudi quella porta di qui, dai. Mi sono distratto. Eh, mi sono sentivo, mi sono distratto e sì. Eh. Eh. No, adesso già sarà. Oggi intanto il direttore sportivo Franco Landri ha in pratica perfezionato con l'Atalanta l'acquisto dell'attaccante Piovanelli nei prossimi giorni. Porca Dio! E ha buttato per aria tutto dell'anno, so chi. Oggi intanto il direttore sportivo Franco Landi ha perfezionato con l'Atalanta. Eh. Eh. Eh. Walter Schackner, l'attaccante austriaco che ha vestito negli anni 80 le maglie di Cesena, Torino ed Avellino giocherà nella prossima stagione per il San Donà, formazione veneta che milita nel campionato regionale di, in, nel campionato... No, no, no, no, fai Mona, metti una roba a tutto, metti, chiamia foto, Dio boia, non torno mia in Rio non torno indietro neanche morire, chiamia foto a tutto il campo da meta che donna doni Metti donadoni a tutto campo, vai in casino. No, questo, dai, dovevo, eh? Da donadoni dai, mettila a un bel momento, quando leggo Don Adoni... Come? Dai, andiamo calcio campo lungo, dai. Mm, Paccione campo lungo, ok? Eh? Paccione andiamo in campo lungo? Sì. Ma non si può scrivere ste notizie in maiuscolo, Dio cane, se non si riesce a capire un cazzo. Dio boia, de Dio, senza le maiuscole, senza i punti. Aspetta un secondo, va là, Dio cane. Aumenta il bottino di medaglie per gli azzurri impegnati ai giochi olimpici di Albertville Giorgio Mazzetta ha conquistato infatti questa mattina la medaglia di bronzo nella 15 chilometri tecnica libera di fondo l'atleta azzurro è stato preceduto da due nove aspetta che mi fermo un attimo, eh? aspetta che mi fermo un secondo eh? La tappa di Montfaron si è rivelata giudice severo per i corridori italiani. Gianni Bugno si è presentato al traguardo con un ritardo di 7 minuti. Argentin addirittura con 25. Romano Andrea De Cesari. Dio, Camaia dei Dio! Come il pilota romano, Romano Andrea De Cesari. Dio cane, ma non è possibile. Name Campolungo qui, dai, vaffanculo. Non è possibile, il, il pilota romano, romano Andrea De Cesari, dio, dio cane, de dio, dai, dame il campo lungo, dai, dell'automobilismo, non è possibile.